Ciao a tutti, oggi facciamo il primo trattamento dei pomodori. Ho messo giù le piantine da poco, siamo in ritardo pazzesco, ha piovuto molto. Usiamo la poltiglia bordolese, faremo uno, almeno io farò uno, massimo due trattamenti, ma non penso di arrivare al terzo. Un cenno veloce sulla poltiglia bordolese. La poltiglia bordolese è un fungicida arameico a base di solfato di rame e idrato di calcio. È indicato per la prevenzione della peronospora, tra le altre cose. È conosciuto da centinaia di anni, quest'anno probabilmente andrà fuori, fuori uso per i piccoli coltivatori come noi probabilmente ci vorrà il patentino e dovremo buttarci su altri tipo di, un altro tipo di fungicidi intanto però siamo riusciti a prenderlo eh, lo usiamo ancora quest'anno poi l'anno prossimo vediamo è ammesso in agricoltura biologica però essendo a base di rame comunque si deposita nel terreno non è il massimo va bene quando arriverà l'alternativa la proveremo intanto proviamo questo adesso Usiamo una dose molto bassa, 100 grammi per 10 litri, io ho 2 litri di acqua quindi userò circa 20 grammi. È importante pesare per non fare le cose a caso. Quindi 20 grammi. Ecco qua. 20 grammi più o meno ci siamo sono circa due cucchiaini da caffè Vi faccio vedere come lo erroro sulle piantine, piccola cortezza, non va usato quando le piantine sono in fiore perché diventa fitotossico, quindi io lo uso solo adesso, che va appena messa a dimora, tra un po' prima che vadano in fiore e poi purtroppo se se ne hanno attaccate dalla peronospora farò un trattamento, ma spero di, nel frattempo di utilizzare altri metodi. Questo lo si può usare anche sulle altre colture, peperoni, melanzane, infatti faremo un giro. Vi porto nel campo. Prima di iniziare è importante munirsi ai dispositivi di protezione personale, gli occhiali, la mascherina, i guanti se volete, e poi piano piano, piantina per piantina, compreso per terra, Comincia l'irrorazione. Come vi dicevo, se ci sono fiori, meglio non darlo che è tutto tossico con questo ad esempio vedete i fiori lo darò soltanto in basso quest'anno è stata un'annata un po' particolare, ha piovuto veramente per quasi un mese, quindi ho già visto i primi attacchi di peronospora, qualche piantina sono riuscito a toglierla visto che ne avevo qualcuno in più e ho messo quelle che avevo in serra che non sono state colpite. Guardate questa come è rovinata. Questa probabilmente la dovrò sostituire. Questa ormai è andata. È stata un'annata pesante questa. Non so se riusciremo a vedere i risultati. Un paio di litri. Bastano... Io ho 130 piante dovrebbero bastarmi. L'importante è cercare di fare sempre la quantità necessaria, così da non dover sprecare poi il prodotto e buttarlo nel terreno, perché non si può. Parliamo sempre di rame, eh? anche se sotto forma di altre combinazioni chimiche. piccola precisazione la portiglia bordolese andrebbe data in orari serali io adesso per esigenze di, di ripresa l'ho fatta il mattino ma è nuvoloso giusto per farvi vedere come com funziona ma è nelle belle giornate di sole è sconsigliato da dare da dare il mattino meglio la sera perché così si minimizza l'effetto lente non si bruciano le foglie vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo buona giornata